Secondo le statistiche più recenti, Bing ha una quota di mercato globale del 9% per le ricerche su desktop, mentre Google ne ha l'84.08%. Per i dispositivi mobili, Google domina con il 94.84%, mentre Bing ha solo lo 0.42%. Quindi Google è ancora il leader del mercato delle ricerche online tuttavia alcuni analisti ritengono che Bing possa superare Google grazie alla sua innovativa tecnologia di chat basata sull'intelligenza artificiale ChatGPT. questa tecnologia permette a Bing di offrire ai suoi utenti una conversazione più naturale e coinvolgente rispetto a Google Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete pronti a cambiare? Sì! Perché è arrivato il momento di cambiare qualcosa che utilizziamo quotidianamente tutti perché ragazzi vi dico proprio tutti da tanto tanto tempo cioè Google. Chi non utilizza il motore di ricerca Google? Praticamente tutti è utilizzato da circa il 92% degli utenti globali, quindi capite che è veramente un numero assurdo mentre il restante 6% è diviso tra gli altri motori di ricerca tra cui Bing. Ma tutto questo sta per cambiare sì perché come sapete ormai eh, a livello hardware non c'è innovazione, i telefoni ormai si sì, escono continuamente nuovi telefoni ma è solo un miglioramento di quello precedente non c'è qualcosa di innovativo stessa cosa per i pc cioè siamo veramente in un periodo in cui è tutto molto plafonato per quanto riguarda inventare qualcosa di nuovo da mettere nei nostri dispositivi mentre per quanto riguarda i software siamo veramente arrivati ad una svolta epocale sì perché comunque noi utilizziamo quotidianamente un motore di ricerca che come vi ho detto è praticamente per tutti google e tutti lo utilizziamo tante volte al giorno perché ogni volta che accediamo ad internet accediamo sempre attraverso una ricerca ma una ricerca non spiegata è una ricerca che ci dà delle indicazioni degli indirizzi verso qualcosa che parla di quello che noi stiamo cercando mentre con l'arrivo della nuova versione di bing che avete visto nell'intro è possibile ragazzi avere delle risposte e avere delle spiegazioni avere delle organizzazioni eh, di qualcosa che gli stiamo chiedendo di avere la possibilità addirittura di organizzarci eh, direttamente dal nostro eh, motore di ricerca addirittura una giornata, cioè per quanto riguarda i prezzi, gli orari, cioè è qualcosa veramente di pazzesco, perché con l'introduzione dell'intelligenza artificiale che è già arrivata in Bing, come avete visto nell'intro, sì perché tra poco la vedremo in azione nell'applicazione Bing sul mio iPhone, è possibile avere delle risposte chiare a quello che chiediamo al motore di ricerca. E soprattutto delle informazioni già finite cioè non dobbiamo attraversare siti che ci spiegano ma dove magari in un sito troviamo delle informazioni poi andiamo in un altro sito troviamo delle altre informazioni o dobbiamo guardare dei video eh, che ci spiegano determinate cose ma l'intelligenza artificiale ce lo spiegherà come ce lo potrebbe spiegare eh, un qualsiasi utente eh, esperto di quella materia quindi è veramente pazzesco eh, e soprattutto è qualcosa che eh, non esiste fino adesso e non esisteva soprattutto in questa modalità così reale e così funzionante. Come sapete Bing ha introdotto l'IA artificiale ChatGPT che ha acquistato appunto Microsoft proprietaria di Bing eh, e quindi adesso anche di ChatGPT che ha cacciato miliardi di dollari per accaparrarsi questa intelligenza artificiale che è quello appunto che è il trend del momento. Il primo che riesce a fornircela in maniera globale è quello che veramente spaccherà il culo a tutti gli altri e da questo punto di vista sembra che Microsoft stia stravincendo infatti è già possibile scaricare l'applicazione Bing come avete visto appunto nell'intro io l'ho scaricata nel mio iPhone ed è già possibile eh, accedendo ad una lista eh, per cui dopo qualche giorno verrete attivati e potrete utilizzarla ovviamente prossimamente sarà libera per tutti attualmente è ancora una sorta di eh, diciamo pre-release, eh, però è già praticamente funzionante ed è qualcosa di pazzesco. Ma perché vi dico qualcosa di pazzesco? Perché adesso ve la faccio vedere in azione e ditemi voi se non è assurdo quello che state per vedere. L'intelligenza artificiale si integra direttamente con quello che è la ricerca normale, quindi potremmo fare ancora la ricerca normale, quella classica, quella che siamo abituati normalmente, ma in più avremo la possibilità, sempre nella stessa ricerca che abbiamo fatto, di avere invece la risposta dall'intelligenza artificiale. Questo che rende veramente fantastico il tutto. Non bisogna passare attraverso due ricerche, non bisogna avere due motori di ricerca, cioè no, il classico motore di ricerca che utilizziamo normalmente e potremo avere entrambe le soluzioni. E non so se riesco a spiegarmi bene cosa si riesce ad ottenere. In questo video cercherò di farvelo capire perché secondo me tanti non hanno chiaro quanto sarà semplice cercare con intelligenza artificiale quello che normalmente cerchiamo senza intelligenza artificiale. Artificiale, ma, con la, stessa e, ma tutto con la stessa, ma tutto con la stessa identica facilità di quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi, eh, per fare questo, ragazzi, vado ad aprire appunto l'applicazione Bing. Che vedete l'interfaccia classica di un motore di ricerca poi sicuramente verranno rilasciate le estensioni per poter integrare appunto il motore di ricerca nei nostri browser quindi per chi ha un Mac molto probabilmente verrà rilasciata l'estensione Bing che anche attualmente è già disponibile però non è ancora la versione con l'IA quindi eh, abbiamo ancora la versione di Bing come abbiamo quella di Google da, eh, appunto eh, all'interno del nostro eh, browser per esempio di un Mac eh, però in questo caso nel caso di Bing non è ancora la versione eh, con l'intelligenza artificiale, quella che invece abbiamo già nell'applicazione Bing. Mentre se installiamo il browser Edge, eh, quello di Microsoft, anche in un Mac, abbiamo già anche lì eh, il motore di ricerca Bing nella versione finale, cioè quella con l'IA. Allora, detto questo, direi che possiamo iniziare a fare questo test dell'intelligenza artificiale integrata in Bing. Allora, vedete che abbiamo la classica ricerca qua in alto, quindi se io vado qua a digitare qualsiasi cosa sarà la classica ricerca eh, che potremmo fare eh, quando dobbiamo fare appunto una ricerca come quelle che facciamo tutti i giorni supponiamo che voglio eh, organizzare una gita quindi scrivo organizzare una gita di due giorni a venezia quindi faccio cerca perfetto eh, questo è quello che ci troverebbe il motore di ricerca eh, nella sua versione classica quindi eh, questo è quello che eh, tutti noi avremmo in una normale ricerca quindi vari link di collegamento a dei blog piuttosto che a siti piuttosto che a video di youtube eh, però ovviamente poi in tutto questo dobbiamo appunto noi smazzarci i vari siti per poi andare a trovare le informazioni che ci interessano di più ma se invece vado a cliccare eh, da parte a cerca vado a cliccare chat che sta per chat gpt a questo punto eh, vedete che parte l'IA inizia la ricerca di intelligenza artificiale e andrà ad analizzare appunto quello che ho scritto già nel, diciamo nella barra in alto di ricerca e ci andrà a fare una ricerca molto eh, mirata e dettagliata andando a estrapolare lei tutto quello che è le notizie ma tutto scritto come se ce lo stesse raccontando ce lo stesse spiegando come se fosse un professore che ci sta insegnando qualcosa o un nostro amico che ci sta raccontando come ha vissuto lui quell'esperienza, quindi ci dice cosa eh, va fatto cosa non va fatto cioè veramente è pazzesco è molto lunga vedete quindi eh, adesso se riuscite ve la leggete eh, perché comunque lei ci sta organizzando i due giorni di visita a Venezia ma perché ho scritto Venezia perché ad aprile vorrei andare appunto due giorni a Venezia e vorrei appunto che sia l'intelligenza artificiale a organizzarmi il più possibile questa gita è questo che mh, sto cercando di fare in questo momento avendo scritto in maniera manuale l'intelligenza artificiale ci risponde eh, in maniera silenziosa ve lo faccio scorrere lentamente così potete leggerlo ovviamente io non mi metto a leggervelo se no è infinito ma la cosa assurda è che una volta che eh, l'intelligenza artificiale ci ha dato tutta questa risposta noi possiamo fare altre domande ma mh, senza ammettere ancora il soggetto sa già l'argomento di cui stiamo parlando perché vedete che a sinistra abbiamo una specie di scopetta se io vado ad applicare la scopetta cancello quello che è stata la ricerca, se non cancello la ricerca e vado a cercare qualcos'altro eh, o voglio sapere altre informazioni eh, riguardanti la gita a Venezia eh, e lei in automatico ci diciamo, metterà appunto le informazioni della gita a Venezia senza che io gli debba dire ancora tutto da capo per esempio lei ci ha dato tutte queste informazioni io posso andare a chiedergli perché comunque voglio altre informazioni vado però questa volta a cliccare il microfono così gli posso parlare per dirgli cosa voglio e soprattutto l'intelligenza artificiale mi risponderà parlando sentite mi dai i prezzi dei vaporetti per muovermi a Venezia? E ovviamente la ricerca è un po' più lenta di quando si cerca in maniera classica, eh? perché comunque lei deve analizzare tanto. Eh? vado a interrompere perché comunque lei mi sta leggendo tutto cioè avete capito cioè, non ho dovuto dirgli a Venezia eh, trovami i prezzi dei vaporetti no è bastato dirgli trovami i prezzi dei vaporetti lei sapeva già intelligenza artificiale che parlavo di Venezia perché era ancora basato sulla ricerca precedente questo che è assurdo una volta che ho finito questa ricerca sui vaporetti posso fargli altre domande e sarà sempre collegato a quella gita di due giorni dove è iniziato appunto tutto l'argomento dove è partita appunto questa chat è questo che è fantastico e poi avete sentito in che maniera fluida ce lo spiega e racconta eh, proprio come se fosse eh, un, una guida che ci sta spiegando cosa è meglio cosa non è meglio fare cosa utilizzare dove andare e via dicendo è assurdo e un'altra prova che ho fatto che mi ha veramente lasciato senza parole è questa allora andiamo a cancellare con la scopetta la ricerca e facciamo una ricerca nuova quindi vado a cliccare il microfono Posso caricare una libreria Billy dell'IKEA nella mia Peugeot 2008? In corso Quindi adesso lei inizia a fare la ricerca, come vi ho detto ci vuole un po' di più della ricerca classica perché qua lei deve analizzare tante informazioni, trovare tante informazioni, ma guardate la risposta. Eh? È assurdo, eh? Assurdo. 2008, ho un bagagliaio con una capacità di 405 litri e una lunghezza massima di 70 cm. ricerca in corso per Peugeot 2008 bagagliaio ciao, questo è Bing. sono felice di aiutarti faccina felice con occhi sorridenti quindi, potresti caricare una libreria billy solo se la smonti prima o se abbatti i sedili posteriori. perché vuoi caricare una libreria billy nella tua Peugeot 2008? A parte la domanda che ci pone alla fine perché vuoi caricare una libreria Billy, che voglio dire, eh, uno, cosa ti interessa, due, secondo te perché la voglio caricare, perché la voglio comprare e la devo caricare, cioè mi sembra chiaro? A parte questo capite quante spiegazioni ci ha dato, quante misure eh, ci ha dato a livello di metri cubi, a livello di centimetri, a livello di millimetri, è pazzesco eh, veramente c'è cioè, qualcosa di allucinante se la stessa domanda eh, la dovessimo fare al motore di ricerca classico proviamo mettiamoci anche il punto di domanda e facciamo cerca questa è eh, la risposta che abbiamo eh, dalla rete cioè mh, quello che troveremo eh, in una ricerca classica che sia fatta con google o in questo caso con bing con la ricerca quella tradizionale eh, vedete che eh, tutte eh, le informazioni alla fine magari riusciamo anche a trovarle però capite che le dobbiamo cercare dobbiamo mettere insieme più ricerche e mettere insieme più cose da leggere e fare noi eh, diciamo tutto un puzzle di quello che andiamo a cercare è veramente eh, molto molto più complicato adesso. Volevo farvi vedere l'ultima ricerca, giusto per farvi capire. Quindi vado a cancellare quella precedente. Possiamo fare delle domande anche a quei dubbi eh, dove non ci sono realmente delle risposte, tipo. È meglio un Xbox serie X o è meglio una PlayStation 5? Quella domanda dove realmente non c'è una risposta, c'è delle opinioni ma non c'è una risposta vera su quale è meglio su quale è peggio quindi l'intelligenza artificiale a questa domanda come potrà risponderci? Proviamo a chiederglielo è meglio una Xbox serie X o una PlayStation 5? la ricerca come vi ho detto è un pochino più lunga rispetto alla classica ricerca ma sentite la risposta di un qualcosa che non ha una reale risposta cioè pazzesco eh? ci dice tutto quello che ci interessa veramente sapere nel diciamo dubbio amletico di quale console è meglio è eh? pazzesco alla fine sono informazioni che avremmo comunque potuto reperire eh, magari guardando un video su YouTube, magari eh, leggendo un articolo, ma già, però qua abbiamo eh, diciamo il succo di quello che ci interessa in maniera concisa, ma molto molto mirato, è pazzesco, cioè assurdo, eh? Assurdo Vado a cancellare questa ricerca e ne facciamo un'altra, del tipo mm, un po' più tecnico, nel senso che proviamo a chiedergli se è possibile costruire un PC da 550 euro, che è il prezzo più o meno che è tra un Xbox e una Playstation 5, con le stesse caratteristiche appunto di queste console. Proviamo. È possibile costruire un computer con le caratteristiche tecniche di un Xbox serie X a 550 euro. In corso per costruire un computer. Sentite? È pazzesco! Secondo alcuni articoli, per avere una configurazione simile alla fansione, cioè, capite? almeno 1000 euro per avere le prestazioni e le caratteristiche tecniche di un Xbox Series X stessa cosa se gli avessi detto una PlayStation 5 stessa identica cosa ve lo garantisco già provato eh, perché comunque le due console come abbiamo già capito eh, nella chat precedente sono molto molto simili è pazzesco quello che ci riesce a spiegare dandoci anche le caratteristiche tecniche e se dovessimo fargli delle domande di tipo cosa posso costruire con 550 euro ci darà le caratteristiche tecniche eh, e i componenti che potremmo acquistare con 550 euro per avere diciamo eh, il computer da 550 euro è assurdo ragazzi è assurdo cancello la chat quindi ragazzi siete pronti dopo aver visto anche questo video al cambiamento lo so è qualcosa di eh, diciamo complicato per noi eh, cambiare soprattutto per noi italiani dove attualmente paghiamo tuttora il casello con eh, i contanti perché non siamo ancora neanche entrati nella mentalità eh, di pagare con il bancomat. quindi figuriamoci a cambiare qualcosa che eh, utilizziamo normalmente tutti i giorni da tanti tanti anni ma qua è davvero eh, una svolta epocale perché comunque è qualcosa che non è invasivo è qualcosa che non ci costa soldi non è qualcosa che non ci permetterà più di tornare ad utilizzare quello di prima è qualcosa che potremo anche iniziare ad utilizzare lentamente cioè non per forza sempre solo questo metodo di ricerca perché comunque come avete visto abbiamo anche la ricerca classica quindi veramente assurdo e molto probabilmente Bing come detto nella chat iniziale eh, da Bing stessa eh, alla mia domanda eh, su cosa succederà a Bing a livello eh, di utilizzo degli utenti eh, rispetto a google eh, probabilmente si avvererà perché avete visto che è qualcosa di assurdo ed è solo solo l'inizio è questo che va calcolato che è solo solo l'inizio di una svolta eh, veramente epocale e soprattutto una svolta tecnologica perlomeno a livello software che invece manca tanto tanto a livello hardware quindi ragazzi se questo è un mio video in cui vi ho portato questa eh, mia prova e mio test dell'intelligenza artificiale di bing e vi è piaciuto